Buongiorno, allora Vediamo se oggi Facebook mi permette di rivolgermi a voi E eh, Vorrei tornare su un concetto che stavo commentando ieri e che mi sembra mm, doveroso sottolineare Per evitare, per evitare mm, equivoci eh, a me sembra che eh, l'analfabetismo eh, politico eh, seminato a piene mani nel dibattito italiano da un eh, progetto più o meno consapevole, insomma, non penso mai ai, ai grandi vecchi, penso f, f, ai piccoli ai piccoli scemi, insomma, che spesso non sono neanche vecchi. Insomma. Eh, credo nella forza sterminata della stupidità, credo un pochino meno nella capacità di un singolo individuo, un singolo gruppo di individui lucidi di elaborare strategie scacchistiche complesse, eh, vero è naturalmente resta impregiudicata l'osservazione di Adam Smith che è il motivo per cui i padroni <coughs> lui li chiamava così masters quindi mm, è il linguaggio da liberale non è un linguaggio da, eh, da gruppettaro di sinistra anni 70 il motivo per cui i padroni riescono a prevalere sui lavoratori è che i padroni sono di meno e quindi si coordinano meglio però da qui a eh, diciamo blaterare di agende e a eh, e a ripetere ogni due per tre Bilderberg eccetera eccetera insomma ce ne corre, in mezzo c'è il vasto oceano della realtà con tutta la sua complessità quindi io non credo che sia stato esclusivamente principalmente un piano deliberato quello che ha portato a diciamo, seminare il, il, il tumore dell'antipolitica nel tessuto della società italiana nella carne viva della società italiana è indubbio che l'antipolitica fa comodo a chi nella politica vede un argine, cioè ai grandi interessi economici che vogliono spadroneggiare e che quindi demonizzano la la mediazione politica in re ipsa perché il politico deve contemperare gli interessi il che significa che chi è forte, chi ha la forza economica, mediatica di poter fare come gli pare, evidentemente vede nella po la politica come fumo negli occhi perché solo la politica, una certa politica naturalmente, quella non catturata dai suddetti interessi economici, è solo la politica può in qualche modo arginare lo strapotere di alcuni e eh, in qualche modo contemperare l'interesse di alcuni con l'interesse della maggioranza. Quindi è chiaro che diciamo, l'antipolitica prima di essere impersonata dai folcloristici scappati di casa che conosciamo è stata promossa da una serie anche di progetti editoriali che sono stati realizzati e portati avanti da autorevolissimi commentatori, di autorevolissimi giornali che Oggettivamente rispondono ad interessi che non sono quelli del common people Non sono quelli del, del, del piccolo imprenditore Anche se il piccolo imprenditore si abbevera a queste fonti avvelenate Non sono quelli del dipendente pubblico Anche se il dipendente pubblico diciamo, si, si, si, si delizia nel, nel, nel, nella lettura di, questi, di queste fonti di queste, ehm, di queste rappresentazioni orientate della realtà, chiamiamole così. È una parola, diciamo, una perifrasi un pochino più lunga, si dovrebbe dire balle, ma insomma, balle, non è elegante, diciamo, queste rappresentazioni orientate della realtà. Allora adesso voi sapete che eh, diciamo così, io mh, con gli ultimi eh, diciamo utili idioti dell'antipolitica, con gli ultimi Kinder Soldat, diciamo dell'antipolitica, ci ho dovuto lavorare, ci ho lavorato anche bene, ci sono anche brave persone, non è. bisogna anche evitare di personalizzare, diciamo, il, il, il dibattito. Esiste una dimensione personale e una dimensione politica. E puoi anche essere una brava persona, essere un nemico della democrazia e del paese, quindi io ti combatterò, ti combatterò ferocemente, ti combatterò in tutte le sedi, incluse le dirette Facebook, ma le mie sedi sono le sedi parlamentari, ehm, pur rispettandoti come persona, pur ritenendoti in alcuni casi intelligente e simpatico, pur arrivando a pensare che se eh, diciamo così semini a piene mani il, il, il tumore dell'antipolitica nel tessuto del paese e poi sei così fortemente ancorato ai, mm, fondamentalmente ai due spicci che ti danno no? che dici di volerti tagliare insomma, vabbè, ehm, non lo fai per opportunismo ma per un, diciamo, un diverso idealismo un idealismo boh, che non capisco ma insomma, tutto bene quindi, come dire, io non ce l'ho personalmente con i grillini, ma la dinamica che osserviamo nel dibattito in questi giorni dovrebbe far capire a tutti quanto uh, il movimento che essi impersonano, cioè quello della cosiddetta antipolitica, che poi è un progetto di distruzione della democrazia rappresentativa, che poi è un progetto di distruzione della democrazia, perché noi... Oggi abbiamo solo la democrazia rappresentativa, altre forme di, rap di democrazia non ne abbiamo. Non venitemi a dire che il click sulla piattaforma controllata da non si sa chi è democrazia. Quella ovviamente non è democrazia, è un folklore pericoloso. Bene. Questo, diciamo, questo progetto di attacco alla democrazia, di attacco alle regole fondamentali della grammatica democratica, risulta in questi giorni in tutta la sua tossicità e in, tutta, in tutto il suo potenziale corrosivo e distruttivo delle, eh, delle normali dinamiche eh, politiche di un paese, perché se voi ve ne andate a fare un giro sui social eh, sostanzialmente il ragionamento che si fa è «stiamo male», quindi attacchiamo l'opposizione, segnatamente attacchiamo la Lega. Allora, ragazzi, forse non è chiaro come funziona. Ve lo ripeto per l'ennesima volta, facendo una premessa. Quello che voi vedete di quello che facciamo noi, vi arriva tramite i media e i media non stanno con noi quindi non vi fanno vedere quello che noi facciamo e quando lo rappresentano ve lo rappresentano in modo distorto e non ve lo fanno capire in compenso però come sapete da mesi io e tanti altri colleghi, penso per esempio al Presidente Borghi ma anche altri, spendiamo parecchio tempo per spiegarvi come funziona il processo politico, come si prendono le decisioni e che cosa facciamo per evitare che vengano prese decisioni tossiche. Lo facciamo naturalmente nei nostri canali social perché diciamo così, purtroppo abbiamo dovuto rinunciare all'idea che una stampa libera e indipendente offra una mediazione culturale efficace e quindi abbiamo disintermediato se volete sapere che cosa succede, ovviamente che cosa succede secondo noi potete venire a chiederlo a noi e ve lo facciamo vedere nei nostri canali social per esempio, ieri vi ho fatto vedere che io ho votato contro ulteriori inasprimenti delle regole europee in materia bancaria e il PD ha votato a favore. Quindi io ho fatto qualcosa, ho fatto l'unica cosa che posso fare da parlamentare che è votare contro norme che a mio avviso vanno contro l'interesse del paese. E ho perso perché... E adesso ve lo spiego perché ho perso per colpa vostra, non per colpa mia, ho perso per colpa vostra di molti di voi che mi ascoltano, molti di voi, non dico tutti ma molti, perché? Perché vedete c'è questa idea che mi rendo conto che fate fatica ad assimilare, ma io la ripeterò, la ripeterò, la ripeterò, la ripeterò, la ripeterò, la ripeterò, la ripeterò e alla fine l'assimilerete. In democrazia si vota e si vota a maggioranza, non a minoranza, cioè si fa quello che vuole la, che vuole, la maggioranza degli elettori, il maggior numero di elettori, d'accordo, perché, perché l'idea è che siccome non si può essere tutti contenti dal momento che, diciamo così, sicuramente in qualche importante laboratorio, magari cinese, si sta lavorando sulla produzione di bacchette magiche ma siamo un pochino indietro rispetto alla produzione di altre cose, tipo i virus allora la bacchetta magica che fa essere tutti contenti non c'è e quindi necessariamente ci si regola cercando di ridurre il numero degli scontenti tale per cui quando si prende una decisione la si prende a maggioranza la maggioranza sostiene il governo, il governo comanda. Se adesso le cose non vanno, la colpa è del governo, perché è il governo che sta governando. Chiaro il concetto? Vi sembra strano. Ve lo ripeto, guardate, so che sarete, alcuni di voi, non tutti, una minoranza rumorosa, fastidiosa, ma, ma, ma, ma tossica anche il virus, è, diciamo... Una cellula, anzi non è neanche una cellula, però quando ti entra nel corpo dà fastidio, no? pur non essendo neanche una cellula. E quindi allora contro questa minoranza rumorosa, che è oggettivamente una malattia della democrazia, bisogna opporsi e spiegare chiaramente come stanno le cose. E le cose stanno che stranamente, lo so che le parole, la parola, la parola potrebbe trarre in inganno, no? Perché è il governo che governa, strano, no? Voi che, chi potrebbe mai pensare che chi governa è il governo? Bah, non lo so. Molti di voi no. E allora come risultato che cosa fate? Nel momento in cui le cose vanno male, quei piccoli virus tossici, diciamo così, dell'antipolitica che purtroppo contaminano, me ne rendo conto, anche, anche il nostro elettorato, che io rispetto naturalmente, ma rispetto anche i virus tossici, per carità di Dio, come dire, io sono animato da, da, da quel grande afflato oh, di carità cristiana che permea, non so, tutta l'opera dei, dei, dei, dei grandi... Dei gran... penso a Belli quando, Belli quando Belli si impietosisce per... Per gli scarafaggi, non so netto che alcuni di voi conoscono E molti altri no Ma non fa niente Sono tutti creature di Dio Anche, anche il coronavirus, Porella, è una creatura di Dio Anche il grillino è una creatura di Dio Anche l'antipolitico, eh, diciamo, in versione Magari non grillina ma cottarelliana È una creatura di Dio Anche chi ancora pensa che il problema Sia che la ah, politica, la corruzione, la spesi sordi È la del debito pubblico È una creatura di Dio Anche chi non si chiede perché il debito pubblico sia sostenibile sostenibile al 160% eh, se c'è la sinistra eh, a detta della stessa Banca d'Italia che diceva che quel debito pubblico non era sostenibile al 130% quando c'era la destra. Anche quello è una creatura di Dio, non è che voglio stabilire delle gerarchie, voglio bene a tutti, però sta di fatto che se non capite che il governo governa e che quando non siete contenti, ve la dovete prendere col governo che sta governando e non con l'opposizione i casi sono due o siete, diciamo così, diversamente alfabetizzati politicamente anche un po' diversamente intelligenti, se posso permettermelo perché c'è sicuramente un'intelligenza in quello che fate ma è diversa dalla mia io quando vedo qualcuno che governa e non sono contento me la prendo con lui, che è quello che sto facendo peraltro mi vedete quando viene il signor presidente del consiglio in aula quante gliene dico? d'accordo? voi che fate tanto i fregni sareste in grado di fare dei discorsi come quelli, non credo, ma ah, dice ma tu fai solo parole, bene, in Parlamento si parla, d'accordo? Eh, funziona così, perché parlando si rappresentano le idee, chi ce le ha le rappresenta, chi non ce le ha rimane invischiato in quella melma putrida dell'antipolitica, corruzione, de, ah, ah, tagliamo, ah, famo, cioè ragazzi, uno può anche avere tanta pazienza ma il vero problema è che se noi abbiamo tanta difficoltà a rimettere in piedi questo paese non è perché non stiamo facendo qualcosa noi ma perché non avete fatto qualcosa voi, alcuni di voi naturalmente quelli che non l'hanno fatta, che sono la maggior parte di quelli che si lamentano e che cosa bisognava fare? bisognava votare per chi voleva veramente cambiare le cose e chi voleva veramente cambiare le cose non erano i 5 stelle quindi amici cari, siccome ogni due per tre quelli che vengono eh, sui miei social a dirmi che non faccio l'opposizione maschia e virile o che non faccio niente, risalgo indietro di un paio anni, di, di anni è gente che ha votato la Raggi, elogiava Grillo, ritwittava Travaglio, una cosa e un'altra, o magari Cottarelli, che insomma diciamo, abbiamo capito che l'area austeriano-grillina appartiene alla stessa ideologia, ideologia sbagliata. Eh, amici cari, mi sembra evidente che dal mio punto di vista eh, il discorso va rovesciato. D'altra parte, scusatemi, eh, eh, ri, ri, ri, andiamo proprio al concetto base. Democrazia significa che comandate voi e comandate quando? Comandate col voto, d'accordo? Allora, se volete fare qualcosa adesso, ma vi sembra corretto andare a spalare inutilmente merda su un'opposizione che lavora in condizioni complicate perché non è stata capita da molti di quelli che ora l'attaccano quando si doveva votare e... E quindi in questo modo aiutare chi governa? Perché se voi attaccate l'opposizione implicitamente difendete il governo. Quindi in realtà non siete persone cui non sta bene come stanno andando le cose. Siete persone cui sta andando strabene e che, eh, come dire, oggettivamente danno una mano a Conte, danno una mano a, a, a, a, ai pasdaran dell'antipolitica che lo sostengono, danno una mano a mantenere tutto come è in questo momento, danno una mano a chi è contro il cambiamento. Allora, è molto semplice, ve lo dico proprio linearmente, la democrazia funziona così, le decisioni si prendono a maggioranza, d'accordo? Perché il principio è che non potendo accontentare tutti si cerca perlomeno di scontentare il minor numero di persone. La maggioranza sostiene il governo, il governo governa, se le cose non vanno bene la responsabilità è del governo che governa male e sarebbe gesto intelligente prendersela con il governo che non governa bene, ma e, e sostenendo l'opposizione che fa quello che può perché quello che può con i numeri che ha, e i numeri che ha sono bassi in questo momento, quelli della vera opposizione, perché la maggior parte di quelli che ci attaccano sono fan o di Cottarelli e dell'austerità in generale o dei grillini, questo è il punto. Quindi amici cari, io meglio di così non ve lo so dire, se l'avete capito, l'avete capito e se non l'avete capito, amen, subiremo e sopporteremo, diciamo l'egemonia dei, dei, dei, dei grillini per, per ancora un po', l'egemonia dell'antipolitica, l'egemonia del casta cricca corruzione, di tutte quelle cose, di tutti quei, quei riflessi pavloviani da poveracci contro cui vi ho messo in guardia per decenni, evidentemente con... Uh scarso successo ma questo sarà sicuramente anche colpa mia va pure detto che comunque una persona contro praticamente tutto il sistema dei media più di tanto non può fare io non posso non posso diciamo flagellarmi più di tanto, l'autocritica il desiderio di migliorare eccetera eccetera ci sono Credo che, credo che possiate anche vederli, l'impegno per portare avanti le battaglie, c'è ieri diciamo, a, mettervi, a, a mettere i puntini sulle i contro, contro il prossimo Beilin in aula, c'ero io con il mio partito, va bene, a mettere, a mettere, a mettere, diciamo, a, ad avvertire che certe norme avrebbero portato a una... porteranno... Fanno, faranno, fanno correre il rischio di una, eh, di una fuga agli sportelli, in aula c'ero io, d'accordo, eh, però, eh, però eh, visto che va di moda il fate qualcosa, fate qualcosa voi. Fate voi, spiegate come funziona, spiegate che è questo governo che non sta governando, spiegate perché non riesce a governare, non riesce a governare perché è composto di quattro anime totalmente incoerenti l'una con l'altra che non si parlano, eh, perché è subalterno all'Unione Europea che ha diciamo, in mente solo le vostre case e i vostri risparmi che noi cerchiamo di difendere, spiegate questo, d'accordo? Poi se, se ce la fate, che cosa succederà? Succederà che se voi fate qualcosa, alle prossime elezioni, questi prenderanno un bagno. Allora a quel punto noi governeremo e voi ci potrete criticare se non porteremo a casa i risultati che vi abbiamo promesso. Tutto qui, tutto qua. Quello che può fare un partito contro un governo che non lo soddisfa, noi l'abbiamo fatto. Ed è stato, fottendocene di eh, eh, perdere eventualmente la nostra, la nostra, la nostra carica, eh, staccargli la spina quando abbiamo capito che questo governo era talmente, il precedente, cioè questo Presidente del Consiglio era talmente colluso con una serie di poteri vagamente ricongi ricongiungibili poi a orientamenti europei, che non ci avrebbe mai permesso di fare la flat tax, cioè non ci avrebbero mai permesso di spendere poche decine di miliardi per far, 13 miliardi per far ripartire il paese, mai, e sono gli stessi che ne stanno spendendo 130, cioè 10 volte tanto senza riuscire a farlo ripartire. Ci siamo? Benissimo. Allora, noi abbiamo avuto il coraggio, abbiamo fatto quello che si fa in democrazia quando non si è d'accordo con un governo. Da politici gli si sottrae la fiducia, da elettori gli si vota contro. Chi vi sta spiegando che in democrazia, quando non si è contenti, si va a rompere le scatole ai politici di opposizione o è molto scemo o è molto interessato. Io, diciamo così, per gli scemi ho la massima simpatia, magari mi rendo conto che anch'io. Posso essere lo stato, in tante circostanze della mia vita, magari anche in questa. Magari è da scemi cercare di spiegare come funziona una cosa a chi, evidentemente, non vuole capirla, perché chi vuole capirla l'ha già capita eh, e si regola di conseguenza. Con i prezzolati, diciamo così, ho un rapporto un pochino più conflittuale. E con chi gli va dietro però, eh, scusatemi cari, eh, ma voi, voi eh, soprattutto quelli che frequentano i social dovreste sapere come funziona, sono mesi che vi avverto di come funziona, e allora per favore. Io non è che pretendo di essere un oracolo, vi do degli elementi di valutazione critica, li sottopongo con grande, diciamo, umiltà, pazienza, più o meno pacatezza alla vostra attenzione, però poi dopo, come dire, fate qualcosa, ecco, concludiamo così, fate qualcosa.